vi parlerò del corsoio è quella parte mobile trasparente che scorre lungo le scale del regolo sembra una cosa banale ma non lo è lo vedremo in alcuni dettagli che pochi vi assicuro conoscono il corsoio è eh, caratterizzato da delle linee non importa se rosse o nere di cui la più importante è sicuramente quella centrale, che viene chiamata linea fondamentale. Ma ce ne sono altre più corte? Cosa servono? Perché ci sono? A queste domande e alle rispettive risposte noi ci dedicheremo. La prima cosa da osservare è che ci sono due linee corte, una in alto a destra e una in basso a sinistra. È fondamentale sapere che la loro distanza è uguale a pi greco fratto 4, cioè 0,785. Ricordatevi questo numero perché lo troveremo in diverse occasioni. Eccolo presente nel calcolo dell'area di un cerchio quando conosciamo il suo diametro. Ma portate pazienza, lo ritroveremo sicuramente in posti insospettabili. Vediamo subito un esempio. In questo caso noi dobbiamo calcolare l'area di un cerchio con un diametro di 4 cm. Spostiamo il nostro corsoglio allineando la linea rossa sulla sinistra al numero 4 della scala D. Leggiamo quindi sulla scala A il valore 12,5 sulla linea fondamentale. Possiamo anche fare l'operazione inversa. Conosciamo l'area di un cerchio, in questo caso facciamo l'esempio di 6,15 cm quadri e vogliamo conoscere il diametro. Andiamo ad allineare sulla scala A il valore 6,15 alla linea corta posizionata in alto a destra. Leggiamo sulla scala D il valore 2,8 allineato alla linea fondamentale. Vediamo un altro caso particolare. Devo calcolare l'area di una circonferenza per un diametro di 1,1 cm. Mi accorgo che una volta allineata la riga di sinistra eh, sulla scala D, la linea fondamentale si trova fuori scala. Niente panico. Non facciamo altro che allineare il valore 1 della scala C al valore 1,1 della scala D. Poi spostiamo il corsoio a destra, stando attenti a non muovere la parte scorrevole, e allineiamo nuovamente la linea in basso a sinistra al numero 10 della scala C. Leggiamo sulla linea fondamentale 0,95 in corrispondenza della scala A. Ma adesso vediamo qualcosa di interessante. Abbiamo un cerchio di diametro 6 mm calcoliamo come abbiamo visto prima la sua area che corrisponde a 28,3 mm quadri ma il peso è di 0,222 kg e questo è il peso per metro lineare ma il peso specifico dell'acciaio laminato guarda caso è di 7,85 kg per decimetro cubo questo numero noi l'abbiamo visto prima vi ricordate il pi greco fratto 4 che equivale a 0,785 quindi se io allineo sulla scala B il numero 1 al valore appena trovato posso andare per esempio a vedere quanto pesa una barra di acciaio laminato lunga 3,6 metri non sposto la parte scorrevole vado a identificare 3,6 sulla parte B del mio regolo e di conseguenza ho il peso in chili sulla parte eh, immediatamente in alto quindi sulla scala A ed ecco che trovo 0,8 kg. Vuol dire che una barra con un diametro di 6 mm di acciaio laminato lunga 3,6 metri pesa 0,8 kg.